Un saluto a tutti gli amici di Planet Spin e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parleremo di edging e nel dettaglio eh, andremo a fare un approfondimento sulle colorazioni di edging esistenti. Facendoci aiutare da una serie di immagini di slide, andremo meglio a catalogare le, eh, le varianti suddividendole per eh, la tipologia di colore Ricordo inoltre che questo video è un approfondimento al testo che ho realizzato qualche tempo fa e che trovate disponibile sullo shop Amazon eh, sia in formato cartaceo come questo che in formato elettronico, in formato ebook tutti i riferimenti li trovate in descrizione e troverete anche il link per eventualmente acquistarlo. Allora, partiamo subito con la prima slide e qui andiamo a vedere come leggi può essere suddiviso in tre principali categorie di colori, colore classico, colore naturale e colore di fantasia, poi in seguito andremo meglio a specificare a cosa ci riferiamo. A completare il panorama delle colorazioni degli edgi eh, troviamo quelle che mura e quelle glow. Eh, poi andremo meglio a definirle, queste tipologie di colorazioni. Ma eh, giusto per mh, dare un'infarinatura, possiamo trovare sia colorazioni di edgi classiche, naturale che di fantasia, sia in versione che mura che in versione o con appendici glow. Eh, poi andremo meglio a specificarle nel nel paragrafo dedicato in questa slide andiamo a definire il colore degli eggi classico da quando sono stati inventati gli eggi eh, I colori utilizzati sono stati principalmente l'arancione, il rosso, il rosa, il verde e nell'immaginario collettivo si è un po' eh, stampato quello che è il colore classico della Totanara ed è quello che possiamo trovare eh, sia nella slide che in questo video eh, in sovrimpressione. Fanno invece parte delle colorazioni naturali tutte quelle gradazioni di colore delle livree che vanno a richiamare eh, quello che esiste realmente in natura e che la seppia o il calamaro eh, i cefalopi in generale vanno a predare quindi andremo a, de a definire come colorazione naturale le imitazioni di pesce foraggio quali eh, cefalotti sarde sardine ma anche colorazioni che vanno ad imitare quelle del, del gambero del granchio e addirittura di altre di altre seppie in merito alle colorazioni definite di fantasia eh, troviamo tante tipologie di, eh, di colore, di livree eh, che sono in qualche modo state inventate dalle ditte di produzione e che comunque hanno una certa efficacia mh, i, i, su, sui cefalopodi eh, sono dei, dei colori che non hanno un, bel, un, un distinto riferimento per qualcosa che il, il pesce identifica come reale e eh, che però riescono a far scattare nel, nell'animale quell'istinto predatorio che lo, li porta ad attaccare. In merito alle colorazioni Keimura, dette anche colorazioni UV, eh, possiamo trovarne sia in livrea classica, in livrea naturale o in livrea di fantasia questo è uno speciale rivestimento che viene applicato alle dotanare e permette al cefalopode di eh, identificare meglio questa eh, questa esca artificiale sulle alte profondità o in presenza di acqua scura anche per quanto riguarda le colorazioni glow Possiamo trovarne delle tre principali categorie, quindi sia edgi in livrea naturale che classica, che di fantasia possono avere delle appendici o delle zone del corpo ehm, in colorazione glow, ovvero fluorescente. Eh, questa particolare mh, vernice, eh, sottoposta al raggio luminoso, come può essere quello di una torcia o, a, o del sole, riesce a, ad emettere questa fluorescenza in modo che, soprattutto di notte o in acque profonde, il cefalopode riesce meglio a identificare la, il nostro veggie. Per completezza di informazione andiamo a dare qualche altra mh, informazione in merito a delle totanare di recente introduzione sul, sul mercato e che eh, hanno la particolarità di avere uh, il colore dell'interno del corpo eh, differente da quello dell'esterno quindi del, del rivestimento queste particolari totanare hanno un utilizzo specifico a secondo del, delle fasi della giornata delle colorazioni dell'acqua e di questo e di altri dettagli tecnici in base, in base alla scelta che potremmo fare eh, di utilizzarle nelle nostre sessioni di pesca ne parleremo più in modo approfondito nei, nei prossimi video molto bene per il momento è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like eh, oppure utilizzate i commenti per richiedere qualche informazione ulteriore eh, in merito a questo video o in merito allo spinning in generale. Eh, potete iscrivervi al canale, eh, utilizzando la campanella riceverete gli aggiornamenti per le prossime introduzioni. Eh, per il momento è tutto, come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin.